tutti, sono Candida, nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questo album, l'ultimo album Scrum Booking che ho fatto. È un album relativamente semplice, vedrete che è alla portata anche di chi non ha mai fatto lavori di questo tipo, potrebbe anche, anzi, essere proprio un, un, un lavoro con cui iniziare questo, questo genere di progetti. Per la realizzazione ho utilizzato l'album di Ciao Bella, The Sound of Autumn, che è un album molto bello, vedrete poi all'interno, nelle pagine, molto colorato, veramente un album particolare. Infatti diciamo che eh, l'album, a mio parere, è venuto comunque carino, ma la struttura è veramente molto molto semplice, è stato poi l'album con tutti i suoi colori, con tutte le sue pagine a renderlo, a renderlo così particolare. Comincerei con il farvi vedere i particolari della copertina, Qua ho utilizzato eh, chiaramente tutti i particolari che ho ritagliato dal mio album, ho aggiunto giusto delle foglie che ho fustellato su della carta da libro e che ho, colorato, che ho co poi colorato con i colori che erano più attinenti al, al, ai colori del mio album e qualche parti, questo particolare in legno e qualche fustella, ma ehm, il, diciamo che il 99% è stato proprio tutto ritagliato e... E incollato e preso tutto dall'album. Eh, come vi dicevo la struttura di questo lavoro è molto semplice perché eh, a differenza di tutti i miei i miei diciamo altri album, la maggior parte dei miei album, eh, non ho fatto la struttura con il, cartone, con il cartoncino rigido, ma ho utilizzato dei semplici fogli di cartoncino spesso A4, per questo vi dico che è un lavoro molto semplice che potrebbe essere proprio un buon inizio per chi vuole cimentarsi in, in questi lavori praticamente il retro della copertina è questo, il retro sì dell'album è questo ho utilizzato le stesse foglie che ho eh, fustellato su carta da libro e come vedete qua c'è il primo la prima delle tag con tasca che ho realizzato nel mio video precedente vi avevo detto che le avrei utilizzate in qualche modo le avrei inserite in qualche modo nel, nel futuro album e questo è stato insomma il modo che ho pensato questa l'ho incollata diciamo sul retro della, cartellì, della, della copertina e oltre ad essere una tag con la tasca in cui andrò poi ad inserire delle tag e anche eventualmente eh, un supporto per darvi la possibilità comunque di incastrare anche una foto l'ho solo incollata nella parte esterna come poi vedrete nella realizzazione apriamo il nostro album allora ho utilizzato del nastro del semplice nastrino per per chiuderlo allora praticamente vedete anche qui le solite foglie che ho, che ho fustellato su della carta di libro e qua non ho messo nient'altro che un pezzo di, di, di, di nastro di juta per, per abbellire un po allora l'album è strutturato in questo modo, ha ah, eh, sia là sul lato destro e sul lato sinistro due pagine identiche, diverse tra di loro ma identiche da ambo i lati, quindi eh, qua vedete un'altra tag che ho utilizzato di quelle che avevo fatto, sempre con lo stesso sistema, cioè che mi permettono di inserire un'eventuale fotografia e qui all'interno del, della tasca si possono inserire delle tag eh, o quello che volete. Allora, la prima pagina dell'album è semplicemente realizzata in questo modo, praticamente ho creato questo, questo, questa specie di tasca, in realtà non è una tasca ma la calamita che mi serve per fermare un'eventuale foto che si può incollare su questa pagina. E dietro, eh, utilizzando, visto che aveva l'album a questi particolari Grandi, molto belli, ho, mi, mi è piaciuto utilizzarli in questo modo. Quindi, ho creato delle tasche dove poter mettere tag, foto, quello che, che, che volete, e, dopodiché, ho utilizzato il cartoncino di questo colore, vedete della struttura per abbellirla, non ho semplicemente, ho semplicemente dato un po' di stencil con uno stencil, un po' di colore che richiamava i colori della mia carta, giusto per abbellirla un po'. Quindi, la prima pagina è questa, con questa pseudo tasca con con la calamita e la seconda pagina invece è fatta in questo modo praticamente abbiamo qui ho creato una tasca dove inserire foto o tag e poi la mia pagina si apre in questo modo c'è sempre la calamita per tener ferma un'eventuale foto e ho eh, incollato diciamo le parti dell'album che erano più grandi in modo da dare continuità anche sul, sul, sulle mie pagine vedete questa era una pagina unica ho fatto che l'ho fatta in questo modo in modo da non spezzare le pagine ma riuscire comunque a, a dare continuità al disegno come era nell'album perché mi piaceva molto quindi il, queste sono le due tipologie di pagine che troviamo a, anche dalla parte sinistra adesso vi faccio vedere il retro non ho fatto nient'altro appunto che incollare un una parte dell'album, come vi ho detto prima ho ritagliato questo, questo disegno perché li trovavo bellissimi e quindi li ho sfruttati proprio per creare i supporti per le foto, qui c'è un'altra delle mie tag che, eh, trovate la, di cui trovate la realizzazione sul mio canale e qua c'è l'altro lato, quindi abbiamo di nuovo la mia pagina che si apre in questo modo, dove ho utilizzato sempre un, tutta una pagina dell'album dove ho dato continuità al disegno perché mi piaceva farlo qui supporto ritagliato per inserire tag o foto e da questa parte di nuovo ho strappato questo particolare per creare questo tascone dove poi si può inserire o la foto o quello che volete e l'altra pagina a differenza, diciamo, di quella, eh, di quella che ho creato qui a destra, ve la faccio vedere, ho semplicemente incollato il, il supporto per, cre per creare questa pseudo tasca che fa da fermaglio dalla parte opposta, giusto per cambiare un po'. Anche qui ho di nuovo utilizzato tutto un particolare della carta che continua e qui ho utilizzato giusto per abbellire un po ho attaccato delle tag che ho sempre fatto con carta tinta unita e sempre con della carta della carta dell'album giusto così per dare un po di movimento e poi dietro la mia pagina di nuovo abbiamo un pezzo che ho strappato con un disegno che mi piaceva per creare un tascone per inserire foto o tag e sull'ultima parte ho incollato di nuovo Sempre come fermo foto e come tasca per inserire eventuali, eventuali tag, il mio ultimo, il mio, la mia ultima tag, di cui trovate sempre il video sul mio canale. Quindi vedete, questo è l'album, dopodiché si può, io l'ho pensato di chiudere in questo modo, alternando le pagine, così... e ho fermato giusto semplicemente con un nastro quindi avete visto che la struttura è semplice tutto l'album è semplice è relativamente veloce quindi è veramente una cosa che potete fare anche se non avete mai fatto lavori di questo tipo perché direi che è semplicissimo Vi faccio solo rivedere un po' nel dettaglio magari un pochino più lentamente la copertina. Ho utilizzato dell'album, il riccio e, questo, e questi funghi perché mi piacevano, mi piacevano tantissimo. E detto questo diciamo che non ci resta che passare alla realizzazione vera e propria, vera e propria di questo progetto. Per realizzare questo album, a differenza di, della maggior parte degli album che faccio, dove utilizzo del cartoncino spesso un millimetro e mezzo, che fodero poi con della carta, eccetera, eccetera, in questo caso ho eh, utilizzato del eh, cartoncino sottile e eh, nello specifico eh, ho utilizzato esattamente 6 fogli a 4, quindi sapete che con 6 fogli A4 potete realizzare struttura e interno di questo album fogli A4 che ho tagliato e, e e piegato in questo modo allora per l'esterno della copertina ho utilizzato due fogli A4 che non ho minimamente tagliato quindi sono rimasti così eh, interi e cosa ho fatto? Ho fatto un piego a 15 centimetri e un piego a 18 cm sul primo foglio. Dopodiché sull'altro foglio ho fatto un piego a 9 cm e mezzo e un altro piego a 12 cm e mezzo. Questo perché? Perché praticamente, poi lo vedrete in fase di montaggio, io cosa vado a fare? Vado ad accavallare di 3 cm e mezzo i miei due fogli in questo modo, quindi incollerò il mio il, le mie due pagine in questo modo accavallandole di 3 cm e mezzo e questa sarà la mia struttura esterna dell'album che sarà in questo modo, vedete così la parte più lunga andrà dentro e la parte più corta andrà fuori, quindi ho lasciato diciamo questi 3 cm sul lato che saranno il bordo del mio album quindi questa è la struttura Dell'album, per quanto riguarda invece le pagine, ho fatto diciamo sono quattro pagine: due di un tipo e due dell'altro. Quindi, per realizzare il primo tipo di pagina, non ho fatto nient'altro che di nuovo prendere il foglio a 4. Non ho fatto, non l'ho tagliato assolutamente, ho semplicemente fatto un piego a un centimetro e a 18 centimetri. E questo ne due due pagine chiaramente quindi per due questo perché perché io creerò una pagina che andrò sarà fatta in questo modo andrò ad incollare poi la mia pagina qui nei miei 3 centimetri e questa diventerà un tipo di pagina del mio album per quanto riguarda invece la seconda pagina Abbiamo di nuovo due pagine uguali perché io farò la stessa cosa sia a destra che a sinistra del mio album. Quindi vado a creare l'altra pagina in questo modo. Allora, con un pezzo, sempre per fare questo è necessario un semplice foglio a 4. Quindi vado a tagliare il primo pezzo a 18 cm e sarà 18x21. Quindi questo è un foglio a 4 intero. Quindi l'altezza 21 è standard del foglio A4. Quindi vado a tagliare a 18 e poi vado a fare un piego a un centimetro sul lato corto. Invece con il pezzo che mi rimane del foglio A4 cosa faccio? Taglio un pezzo di cartoncino da, 700, da 17 scusate, per 12 dove anche qui nella parte più lunga da 17 vado a fare un piego da un centimetro. Dopodiché ho fustellato, vedete, per abbellirlo un po', questo lato lungo dall'altro lato con una fustella. Chiaramente stiamo di nuovo parlando di fare questo per due volte. Perché? Cosa vado a fare? Poi vi faccio vedere così assemblato molto velocemente come viene l'album per rendere più chiare le idee. Allora, questa pagina verrà realizzata in questo modo. Andrò ad incollare questa parte da un lato o dall'altro della pagina per creare un'apertura così e dall'altra parte andrò di nuovo anche qui a montarlo sui miei tre centimetri quindi avrò la mia pagina fatta così adesso ve la faccio vedere la mia pagina che si aprirà in questo modo una così invece l'altra pagina che è aperta si aprirà in questo modo perché era un foglio completo questo lo faccio sia a sinistra che a destra e quindi avrò due pagine di questo tipo e due pagine di questo tipo. Quindi tagliati i nostri fogli per realizzare sia la copertina che l'interno andiamo ad incollare il tutto per avere copertina e struttura finita prima di andare poi a ricoprire con la carta dell'album. questo è struttura e pagine montate praticamente verrà in questo modo allora questo è il nostro album chiuso così poi chiaramente con una volta attaccate le pagine dell'album verrà tutto molto più rinforzato anche se adesso sembra un po' ballerino ma non sarà così e una volta aperto l'album abbiamo praticamente una pagina fatta con questa letta che si apre in questo modo la seconda pagina fatta così e idem da questo lato pagina con una letta che ho fatto aprire da una parte sopra e da una parte sotto così giusto per dare un, po un motivo un po diverso e l'altra pagina con il foglio a 4 che ho direttamente girato quando le chiudiamo le possiamo chiudere in questo modo una e una così rimangono più, più regolari questo è album struttura e pagine all'interno qui vedete ho messo ancora del biadesivo giusto per rinforzare la parte dove, ho, dove sono andata ad accavallare dei 3 cm e mezzo che vi ho detto le due, le due pagine a 4 che hanno formato la la, la copertina in questo modo Praticamente ho lasciato uno spazio tra della, della pagina diciamo frontale che è di 17 cm. e mezzo. Quindi vedete che eh, la struttura di questo album con le sue pagine è una cosa molto semplice. E dopodiché fatto questo non mi resta nient'altro che andare a decorare il mio album con eh, tutti i fogli che ho ritagliato dall'album di Ciao Bella che mi serviranno per decorarlo. Che il video di oggi è terminato come avete potuto vedere questo è un album molto semplice cioè può magari chi non ne ha ancora mai fatto uno insomma è una cosa semplice e veloce con cui si può ci si può avvicinare a questo tipo di lavori eh, diciamo che eh, è stato un po l'album talmente particolare talmente ricco che poi mi ha reso, mi ha reso bello l'album perché poi come struttura come resto è tutto direi alquanto semplice e comunque nel caso in cui ci fossero dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile, come dico sempre. E se anche questo video vi è piaciuto lasciatemi un like o un commento, così saprò se procedo, procedo bene con il mio, con il mio canale. E detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!